Salve a tutti, come avevo promesso alle colleghe eh, mi accingo a fare il tutorial dell'angelo che ho realizzato a Natale con i miei bambini. Rametto una cosa, che il materiale non è uguale, anche quello che avevo trovato a dicembre non sono più riuscita a reperirlo dove mi ero servita. Comunque ugualmente eh, noi realizzeremo il nostro angelo non vi faccio vedere solamente prima perché eh, no, non è pronta lo farò insieme a voi adesso però ho già messo sul mio sito il, delle foto dei lavoretti che avevo fatto a natale con i, con i bambini quindi che cosa ci occorre prima di tutto eh, del cartoncino bristol bianco io ho già eh, la forma dell'angelo che ci serve. Questa sagoma la troverete eh, e potrete scaricarla sul mio sito. Devo essere onesta, eh, questa sagoma non l'ho inventata io, l'ho trovata sul web. C'era un angelo che praticamente che era già stato realizzato, solo che io l'ho modificato secondo il mio gusto non mi piaceva granché come eh, come risultato finale e quindi eh, l'ho modificato però ho conservato la sagoma perché è, è questa che è alla base di tutto il nostro lavoro allora foglio cartoncino bristol poi del eh, Glitter dorato, io con, con i bambini ho usato questo qui dorato, però potete, se volete, anche usare quello argentato. Del nastro da confezione bianco, del nastro da confezione bianco, non ne occorre molto. <ride> Purtroppo io quando ho chiesto a mio marito se me lo poteva procurare, vi si è presentato con questo gran rotolone ma se avesse un negozio di bomboniere comunque sarà sempre utile per me è sempre utile poi ci occorre un centino per torta questo è diverso da quello che ho usato io per fare l'angioletto al Natale era più bianco il bordo era meno traforato però Purtroppo non sono riuscita più a trovarlo uguale e mi sono dovuta accontentare di questo. Siccome è un tutorial che devo fare, eh, ci accontentiamo. Poi ci serve una pallina di cartapesta bianca, piccolina. Io questa l'ho presa in un negozio che vende tutta roba mh, per la scuola, materiale didattico... E via discorrendo. Poi che altro ci serve? Eh, le mancabili forbici, la colla, eh, anche la colla a caldo perché ci servirà poi per attaccare i capelli dell'angelo e la testina al, al corpo. La pinzatrice, cioè in fondo, in fondo, comunque, è tutto materiale che noi ci ritroviamo. In casa soprattutto noi insegnanti allora mh, e le ali che io ho già ritagliato e la sagoma la troverete sempre sul, sul mio sito nella pagina dove c'è il tutorial con tutte le foto e ho allegato sia il pdf per le ali che il pdf per la sagoma del corpo e allora procediamo una volta che abbiamo noi eh, tracciato la sagoma del corpo, la ritagliamo e dopodiché la andiamo a fermare dietro leggermente, vedete, non, non molto, giusto così, la fermiamo con su due punti con la spillatrice. Cerchiamo di metterla dritta perché, comunque, poi deve stare. Ok, abbiamo realizzato la sagoma. La metto qui. Magari intanto che lavoro mi farà compagnia questa sagoma. che non c'è, ci sta, vediamo. Ok, allora realizzata questa sagoma dobbiamo andare a fare il vestitino per l'angelo prendiamo il centrino lo pieghiamo a metà poi ancora a metà ancora e ancora Quindi in tutto io questo l'ho piegato. Allora, contiamo. Una, due, tre, quattro volte. Arrivato a questo punto, come si è secato, sarebbe un un po' più complicato, noi eh, dovremmo un poco misurare la lunghezza del nostro angelo e tagliare giusto una, una punta. non più di un centimetro ok tagliata questa punta eh, che cosa dobbiamo fare dobbiamo eh, rifare la piegatura del vestito perché se voi vedete praticamente vediamo un attimo ecco ci sono linee che vanno dentro linee che vanno fuori noi li dobbiamo portare tutti quanti dentro proprio per dare la trissettatura del vestito Dobbiamo fare un pochettino al contrario Quindi una sì, una dentro una fuori, una dentro E una fuori Dentro Fuori. ok ci siamo è un pochettino come se dovessimo fare un ombrello avete presente l'ombrello no? ok abbiamo ottenuto la plissettatura quindi andiamo a vestire lentamente evitando cercando di non strapparlo il nostro angelo e gli mettiamo il suo bel vestitino molto piano perché comunque è, è carta ed è molto delicata ah, vabbè, è caduta Io vorrei un poco farvelo vedere meglio ecco qua il nostro angelo con il suo bel vestito risettato portiamo un po con le mani in avanti quello che era il foglio che era un poco rotondo ok e siamo alla prima parte una volta che abbiamo messo il vestitino all'angelo procediamo con che cosa dobbiamo, prendiamo uh, le ali e dobbiamo glitterarli per glitterare le ali noi ci serviremo del della colla vinilica che io ho messo in un piattino Mi ne ok ne basta giusto poca perché comunque via vedete ho messo uh, la colla in un piattino e mm, vado a stenderla sulle ali del nostro angelo un pochettino, molta attenzione comunque via ok mi rasticcio le mani io non sono contenta mi sembra di non lavorare sono le mani sporche ok l'ho messa sul lato e adesso come non lo farò ho detto come quello che ho fatto a Natale lo farò differente a Natale a quello dei bambini ho messo il dorato io adesso però avevo uh, usato un cartoncino bristol uh, un, giallo, un giallo scuro molto scuro e quindi il dorato sul giallo scuro oh, andava meglio. Siccome invece eh, adesso io ho nel bristol bianco, preferisco eh, rivestirlo con eh, il glitter argentato. perché sì. Verso il glitter sulle ali da un lato. anche se i tempi adesso della registrazione non consentiranno una rapida asciugatura del, del glitter sulle ali. Spero soltanto che magari il caldo mi sia favorevole. perché Ancora non c'è tutto questo caldo, però eventualmente lo definirò poi con calma. È giusto per farvi vedere a voi quindi ho glitterato oh, un lato de, delle ali e li metto un poco ad asciugare è chiaro che se voi ne fate diversi vi conviene procedere eh, con una cosa alla volta magari me, prima di fare il corpo e l'angelo farvi preparate già le ali in modo che eh, li mettete a riposare ad asciugare adesso devo attaccare invece la, ehm, la colla a caldo perché mi serve per incollare la testina quindi prendo la pistola a caldo e ogni tanto mh, cosa faccio? devo pensarci prima vabbè eh, niente eh, ah, vabbè, mi inganno il tempo dicendo io eh, alla fine del, del lavoro su, uh, in quello che ho, dato, che ho fatto ai bambini qui avevo messo un cuoricino di raso rosso che avevo preso dai cinesi costavano poco sia, nel reparto delle bomboniere e cose ho trovato questi cuoricini rossi, li ho trovati molto carini, mi sono piaciuti e li ho utilizzati attaccando uno proprio al centro del, del corpo eh, dell'angelo e il risultato è veramente stato molto carino. Comunque, intanto che si riscaldi la colla, noi possiamo anche prepararci i capelli del, dell'angelo. Come li prepariamo i capelli? Li prepariamo ah, il prendendo il, il nostro filo, Uh, ne togliamo circa uh, 20, 20 centimetri Vabbè, facciamo 20 centimetri e ah, cadeva l'angolo allora 20 centimetri e facciamo 5 fili certo più ne mettiamo più la capigliatura sarà bella fluente dell'angelo, però io penso che 5 uh, sia il numero più adatto cioè non, non deve essere una cosa molto invadente piuttosto soft quindi 2 3 5. Li pieghiamo giusto a metà, così, in modo che... La, eh, ok? Così. E li chiudiamo con un semplice nodo, non molto stretto. Lo lascio, teniamo un poco lento. per un attimo perché non mi piace allora ok lasciamolo un poco lento giusto per simulare un po' di capigliatura sulla testa e avvicciamo le punte soltanto le punte però eh? no. ok fatto ottenuto questo risultato chiedo scusa se viene un po' mossa però purtroppo io con la telecamera no con la telecamera del pc oltretutto non è che sia molto brava a fare movimenti lenti sono piuttosto precipitosa nelle mie cose e quindi ci sarà magari un po' di movimento un po' di tremolio mh, difetterà la messa a fuoco ma spero che me lo perdonerete perché comunque quello che conta alla fine è riuscire a capire come si esegue il lavoro allora adesso che la coda la è pronta io la vado a mettere un pochettino sulla pallina di carta testa e la incollo su questo trapezio praticamente che c'è qui così piegando il trapezio Lo vedete ok ne esce un po fuori possiamo anche tagliarla se non... oppure incollarla Però io pre tagliarla ok adesso che abbiamo la nostra testina pronta Andiamo e attacchiamo anche i capelli, così, sempre con la colla a caldo. Io li metto qui. Ecco fatto, abbiamo attaccato i capelli del nostro angelo, è chiaro che poi voi un po' con le mani vi date un po' la forma migliore, vedete? Abbiamo così finito, mancano soltanto le ali, mettere le ali dobbiamo prima purtroppo cade il coso perché non si è ancora scioglie, mettere la, la glitter anche sull'altro lato non ho preparato niente prima proprio perché volevo farvelo vedere eh, passo passo il lavoro per, non, non ho riflettuto sul fatto che ci voleva il tempo di asciugatura eh, della colla de, delle ali di pazienza allora Io adoro i glitter. D'estate un poco meno. Non, non, non creano tanta atmosfera i glitter d'estate. Ma d'inverno e Natale decisamente fanno molto, molto natalizio. Le luci dei glitter. Abbondate più che potete anche perché magari non tutte aderiranno per bene e poi ne, ne cadrà un poco. Ok comunque adesso non reggeranno nemmeno perché sono mollicce, si dovranno attaccare dietro, donare dietro, quindi questo è l'angelo finito, non so se è riuscita a vederlo perché aspettare un attimo, non posso prenderlo, ecco, questo è il nostro... Mh angelo finito ma è bello anche per un argento molto più fine forse che con il dorato e con il cuoricino rosso davanti che mi dispiace tantissimo non sono riuscita a trovare è veramente veramente uno spettacolo comunque eh, vi rimando alla pagina del mio sito per vedere il lavoro fatto per bene ben rifinito con le ali attaccate asciugate adesso io non posso nemmeno attaccarli dietro eh, sul vestito comunque qui con una eh, qui con una spilletta voi con giusto un puntino con la spillatrice eh, li fermate ok e le ali vi assicuro che rimarranno eh, dritti mi dispiace tantissimo, mi chiedo scusa, purtroppo non, non riesco a farvelo vedere per bene. Questo è l'angelo. Nell'anteprima su YouTube vedrò di mettervi la foto di, di quello che ho fatto a Natale. È facilissimo da realizzare, ci vuole eh, il te tempo pochissimo giusto il tempo eh, più che altro per, per tagliare eh, le ali che devono avere il glitter da tutte e due le parti poi per il resto realmente è eh, una pezzeria ma voi potete abbellirlo come volete potete anche aggiungere del glitter eh, lungo tutta la bordatura se, se vi piace verrà magari un lavoro molto più interessante, certo non riempitela tutta perché altrimenti poi si appesantisce, però um, un po' di, di glitter qui e lì lungo tutto il traforo può essere anche un interessante da, da vedere, spero um, di essere stata chiara che eh, questo video sia ben visibile, che non ci siano problemi e di aver accontentato le colleghe. Arrivederci e alla prossima.